Salve a tutti bentornati in questo nuovo video ragazzi Oggi vi spiego finalmente dopo mesi Sono riuscito a risolvere questo dannatissimo errore del TPM 2.0 Il VGC TPM 2.0 Security Boot su BIOS Porca puttana e quanti cazzo di errori su Windows 11 a causa di Valorant Mannaggia gli sviluppatori che se strafregano di risolvere questo errore quindi oggi stesso sono riuscito a risolvere questo errore di valorant adesso vi faccio vedere come non esce quel cazzo di quella cazzo di notifica un attimo che accedo giochiamo Eccolo qua. Ok? È andato. È andato. E oggi stesso io mi faccio pure una bella partita, quindi Adesso usciamo un attimo da non ho capito questa cosa dello stato della piattaforma, non ho capito che cos'è. Torna a desktop, grazie, esci. Allora, innanzitutto dobbiamo fare tre cose. Tre cose. Vi faccio solamente capire una cosa, eh. Solo una cosa vi faccio capire. Allora, questo servizio, un attimo che ingrandisco anche, VGC a voi non c'è, a me non c'era, finché non sono andato sul BIOS e ho abilitato una procedura e mi è passo questo VGC. Ci ho cliccato sopra e qua c'era manuale ho messo automatico, okay? ok? Per far apparire questo servizio chiudiamo, chiudiamo tutto e dobbiamo... Allora, questo è l'errore che vi dà. Vabbè, questo è l'errore. Eh, questo qua. Uh, TPM. cioè Devi. questa versione di Vanguard. Richiede una versione TPM 2.0. E deve essere. Uh, riavvi, cioè deve essere anche riavviato. E quindi, che facciamo? Chiudiamo tutto. Vabbè, io adesso con la registrazione la concludo qui. E ci vediamo direttamente sul mio telefonino. Mentre riprendo il BIOS della scheda madre ok a dopo ok eh, siamo qui eh, niente dobbiamo adesso premere canch f12 del f12 dobbiamo entrare nel bios il bip l'ha fatto pure F... eccoci qua ok sulla mia gaming plus della scheda madre sono visto che non sono riuscito a trovare quel boot l'ho scritto qua sopra ho scritto questo allora si eccolo qua allora innanzitutto su security boot dovete mettere abilitato invece di, di non si vede neanche dovete mettere abilitato Chiudiamo qua, oddio perché lagga, ok. Uh, security boot mod da standard mettete custom. Chiudiamo tutto. E fate F10 per salvare le vostre mh, impostazioni. Ora, uh, un attimo che andiamo anche su settings. Uh, security. Trusted computing qui c'è tutta la procedura del tpm è stato e da disabilitato mettete abilitato lo stesso vale per la secure device support abilitato tpm questo qua lasciate stare così com'è e fate sempre f10 per salvare ok Vabbè, devo fare F10, eh, certo. Non ho neanche cambiato nulla. E ritorniamo sul desktop. Eccoci qua. Allora, ragazzi, una volta avviato, una volta abilitato quel security boot TPM, andiamo su tasto Windows, PUR di Roma, scriviamo service.msc e schiacciamo, ok scendiamo fino a giù V, G, C cliccateci sopra, da manuale, mettete automatico ok, ok chiudete tutto andiamo su Valorant apri, questo qua è il terzo procedimento che stiamo facendo ok, il primo era del BIOS, il secondo del VGC, apri percorso file, mostra altre opzioni, proprietà, compatibilità, esegui questo programma come amministratore, ok, avvio il gioco, anche se è sempre una rottura mettendo sempre i dati qua, mantieni l'accesso, ok, Account, aprire Poi un'altra cosa volevo chiedervi, se vi ha funzionato questo metodo, iscrivetevi al canale, attivate anche la campanellina, ma lasciate anche like, perché sono importanti i like. Eh, più like ci sono, più la gente dice, oh ok, allora questo video è stato utilissimo all'altro, all'altro, all'altro, e così via. Così non solo ho aiutato te, ma hai anche aiutato altre persone, ok? attraverso questa guida. Quindi, grazie a tutti per questa visione, e noi. Ci vediamo ad un prossimo video, ciao!